Hai mai avuto paura di cadere o quante volte non hai fatto un qualcosa un'attività che ti poteva interessare proprio perché avevi paura di poter fallire o di poterti farti male quindi come facciamo noi ora a andare, andare a riuscire a liberarci da questa cosa impariamo a cadere e oggi io ti voglio parlare proprio di come imparare a cadere soprattutto nell'arrampicata prima perché è proprio un'attività che ti aiuta tantissimo nel, anche nel quotidiano, nell'affrontare la vita, i problemi, le problematiche, le paure, la maggior parte delle volte. Perché? Perché è proprio innaturale, tutto quello è il contrario di quello che, che ti viene da fare. Per esempio, la caduta normale, quello che noi siamo abituati a fare, è la caduta frontale. Quindi noi ci immaginiamo di poter cadere frontalmente, tra virgolette, sbattere la faccia. Però già la leggiamo meglio perché noi sappiamo già dove stiamo andando perché lo possiamo vedere e comunque anche nelle altre discipline è abbastanza, diciamo, si insegna nel karate, nel giù, nelle arti marziali e anche in tante altre discipline quindi eh, di base è trasformare diciamo, la, la, la forza cinetica verso il basso trasformarla in rotolamento e quindi noi cadiamo il frontale, il frontale e ci rialziamo in questa maniera qua quindi noi che facciamo? non facciamo altro che rotolare trasformando proprio l'energia non andiamo a creare un impatto perché per l'arrampicata secondo me è meglio a parte perché mi piace di più ma perché di fatto nell'arrampicata non si casca verso l'avanti ma si casca per dietro quindi cosa viene a mancare viene a mancare la visuale prima cosa seconda cosa abbiamo due direzioni diverse di caduta perché mentre la caduta in genere è verso o l'avanti o il dietro nell'arrampicata c'è prima verso il basso e poi la trasformazione che può essere avanti dietro di fianco di lato diciamo quella che noi andiamo a risolvere nella, nella didattica è verso il dietro totale che è diciamo quella più complicata perché noi affrontiamo le cose dalla quella più difficile rendendola al momento più facile possibile ed è questo il concetto della didattica e andiamo vicino alla parete quindi ora andiamo a frammentare quello che può essere la caduta e vedete come fa, come si fa a imparare a cadere con piccole frammentazioni che sembra apparentemente lento diciamo le, L'addestramento in realtà è veramente veloce perché è talmente efficiente. Non devi passare per fatica, per traumi, per, per dolore, è proprio lineare, eccolo lo vedete. Allora si incomincia mettendo due mai davanti a una parete. Ovviamente, ragazzi, per fare questi test conviene sempre creare, diciamo, un ambiente protetto, in questo caso un materasso sotto. Quindi, se voi lo volete provare da casa, se lo vuoi provare ti conviene mettere insomma, il materasso per terra, ok? Quindi. Ora mettiamo due mani davanti, faccio questo, prima cosa è scorrere con le mani verso il basso, infine a piegare, fino a coricarsi a terra e rimanere, come, vedete, come vedi, il, nel profilo curvo. Mantenere il profilo curvo che vuol dire che tu in questa maniera offri diciamo, una struttura, anche se non c'è una struttura ma c'hai una, una condizione che può basculare, ru ru ruotare. In questa maniera ti chiudi la testa, quindi proteggi anche la testa. Non metti le mani per terra, è quello che si mettono le mani avanti, per non andare sul, in appoggio con le mani, perché se no c'è lussazione gomito, spalla e polsi. E poi le gambe, perché per evitare, in questo caso, anche è la didattica che guarda anche per il volo su corda. Allora, il secondo step è simulare la coda dall'alto. Per simulare la coda dall'alto si fa salto e poi collego col, col primo step. Quindi vado giù, ok. Ovviamente voi state eseguendo una didattica con criterio di frammentazione, quindi faccio, faccio prima un pezzo e aggiungo un altro pezzo. Quindi lo faccio ricapire questo. Allora, quando io salto, quando io salto, poi atterro, atterro in piedi, mi fermo dritto e poi devio verso il basso dietro, ok? lo rifaccio vedere e l'appoggio non è pari, cioè non si atterra con due piedi, la maggior parte delle volte difficilmente si atterra, si atterra pari, si atterra prima un piede e poi l'altro piede, questo sia nel, diciamo, nell'indorno, del materasso, ma sia anche sul corpo. Ok, salto, atterro uno, due e poi giù, okay. poi ci sta il terzo, la trasformazione in parete, quindi si prendono due prese, si va in alto, in questo caso che fai? uno fa mette tutto il peso su un piede lascia una gamba che va a creare si posiziona sul piombo quindi perpendicolare al suolo si aprono le mani hop, hop, e si fa la stessa cosa notare che sembra talmente facile <ride> che viene da farlo diciamo no, che è mica accaduto e infatti è quello il concetto quello che vi dico sempre come nell'arrampicata si utilizza il termine volare perché in realtà tu c'è una gestione del corpo nel volo in realtà, stai governando il corpo in volo, in discesa, sempre volo. Andiamo un po' più in alto per simulare, per far capire. Io posso fare pure hop, uno, due, e giù. Ok, come vedete, poi la correzione può essere più a sinistra o a destra, l'importante è che c'è la trasformazione. Il primo, diciamo, la cosa più evidente per capire se il volo è fatto bene o meno è, diciamo, è quanto rumore fai se tu fai poco rumore vuol dire che hai fatto bene e poi ovviamente se non ti fai male <ride> va bene ragazzi e, per oggi eh, basta io voglio vedere a fare questi esercizi vedrete che vedrai che imparerai subito e, mi raccomando iscrivetevi al canale youtube o al gruppo Marco Nescatel eh, buonanotte allora per oggi per oggi è tutto, mi raccomando provateli questi esercizi e vedrete che, che migliorerete velocissimamente, solo, non solo nella, nella, diciamo, nella qualità del gesto, nella tecnica, del, nel trasformare proprio l'energia, le, diciamo, ma anche nel fatto che voi sarete più disposti a provare cose più difficili, perché ormai è, se avete già introdotto nel vostro pensiero il cadere, perché fa, fa parte della disciplina, l'errore. E quindi in questa maniera voi siete già pronti a andare oltre perché la cosa più bella del cadere non è tanto da quasi soddisfazione ma non per il cadere stesso ma perché dopo ti rialzi ed è questo il grande messaggio che dà la caduta perché dopo ti rialzi e ricominci da capo ok quindi ti dà un grande potere vabbè detto ciò ragazzi eh, per rimanere aggiornati su, su, sugli altri nuovi contenuti che metterò sui video o sui post eh, cercate rimanere aggiornati su non si haspa così perché non mi piaceva questa parte non mi piaceva poterlo però devi farlo se no la gente non lo fa è così ah. ricordati di iscriverti al canale così potrai rimanere aggiornato sui nuove sui nuovi video e sui nuovi contenuti che pubblicherò ricorda di rimanere ricorda di iscriverti al canale cataclime ricorda di iscriverti ricorda di iscriverti al gruppo cataclime in questa maniera potrai rimanere aggiornato su tutte le novità e sui video nuovi e i contenuti che metterò successivamente alla prossima ciao Vabbè, così